Lorella Cuccarini commuove i fan, la dedica d'amore. Lorella Cuccarini professa parole d'amore, a chi? È da sempre considerata la più amata dagli italiani. Così Lorella Cuccarini, che da un po' di tempo ha accantonato la televisione, esperienza di nemica amatissima a parte, ha deciso di concentrarsi sul teatro dove può dare sfoggio alle sue qualità artistiche. La showgirl romana, attiva su social, tra ieri e oggi si è lasciata andare a dei messaggi diretti a due persone importanti della sua vita. Infatti ieri ha celebrato il suo 26 anniversario di nozze con il produttore televisivo Silvio Capitta, in arte Silvio Testi. Al marito, Lorella Cuccarini, ha dedicato le seguenti parole. Ti amo continui a dirmelo anche dopo 26 anni di matrimonio. Buon anniversario, amore. Cancelletto Anniversari Cancelletto Family Cancelletto US. Parole piene di sentimento e affetto che oggi la Cuccarini ha voluto invece rivolgere alla sua primogenita Sara nel giorno del suo ventitresimo compleanno. Infatti, alla figlia, la prima dei quattro avuti dal marito, Lorella, su Instagram, ha realizzato una dolce dedica. Lorella Cuccarini e il dolce messaggio alla figlia. Così Lorella Cuccarini, se ieri ha dedicato un bel messaggio al marito Silvio Testi in occasione del 26esimo anniversario di matrimonio, oggi ha speso delle affettuose parole d'amore nei confronti della figlia Sara nel giorno del suo 23esimo compleanno. La Cuccarini, infatti, in un post su Instagram ha realizzato un collage di foto che ritraggono la primogenita in ogni sua fase di vita. E sotto il commuovente messaggio di una premurosa madre. Uno dei regali più belli, ecco cosa sei. Buon compleanno Chiocciola Sara. Insomma una dedica piena di sentimento di una mamma verso una figlia che ha commosso così i suoi followers. Intanto Lorella Cuccarini non sembrerebbe esservi ritorno sul piccolo schermo. Almeno per la stagione autunnale. Infatti nei palinsesti Rai e quelli Mediaset riportano la sua presenza. Chissà però che Maria De Filippi decida di arruolarla come giudice di Amici dopo gli apprezzamenti della più amata degli italiani.